Oh. Benvenuti ragazzi. Salve! No, mi sono chiuso fuori. No, mi sono chiuso fuori ancora. Sono fuori così. Oh, buongiorno. Abbiamo due camere comunicanti all'alboreto. Quanto cavolo è piacevole mettersi addosso? Le calze bagnate il giorno prima che rinfrescano. Anche di... Stiamo protezionando perché? Chi lo essere riconosciuto dalla finestra? Ragazzi, siamo a Paganella. Siamo tornati dopo un anno preciso sì. a girare. Aia, dove sta Toto? Sì. Dopo un anno siamo tornati finalmente a Paganella. Oh no, qua cosa mi cazzo? Siamo tornati in Paganella per girare e fare un bel... <ride> Questa volta la cosa bella ragazzi è che siamo qui proprio a godirci questo riding. Aspetta, mi sto sistemando le falle. E <ride> eh però è eh, tutte le scene così. <ride> un applauso da Alboreto che ovviamente viene a girare e il freno dietro non va un applauso prima discesa e già non gli va il freno quello dietro o quello davanti quello dietro Siamo tornati ragazzi nella bellissima Willy Wonka ah, un nuovo ride questo non c'era subito dentro nella chiocciolona famosa Alboreto gli è già morto il freno secondo me il ma cioè l'hai fatto cadere violento detto anche in bici è colpa sua no no no di di sì sì è colpa Grazie. di alboreto oh cazzo venga un ragione Pensavo di riuscire a doppiarlo ma devo arrivare più veloce <ride> Vediamo okay, il no. freno Ah beh è nuovo è eh, nuovo ho visto Madonna lui li vuole overshotare tutti i salti Orco zio <ride> No vabbè eh. potei dirmelo in partenza che li volevi overshotare tutti i salti eh Abbiamo performato questa prima discesa. Ah, eccolo lì. Qui oh, questo freno. qui ha già portato la bici a far riparare per fargli fare lo spurgo del freno. più bucato. E per non finire, ragazzi, no, però il sangue non lo posso vedere. Dopo mi dà contenuto. E per non finire, My adesso ti mostro ma come si fa. Si Prendi stato stato questa stato. e poi Siamo per cambiarla. Stato. Oh, cazzo, ma che oh. visto che ho imparato a montare i caramelle d'aria? Il bike check prima della, di andare via. Vabbè, ma è flottante. Oh. Ma è già È violenta, guarda Allora, vediamo come si comporta dentro queste curvette Che ormai conosce a memoria un Ma hai visto World First Se ti riesco a superare qua, è incredibile Bastardo, non ce l'ho fatta Aspettazione, entra deciso Saltino Ce l'ho fatta, Albi! Oh, Albi, ce l'ho fatta! Ha detto, It's all ornappio! E poi, ragazzi, succede che sei qui a girare e i fan offrono da mangiare. Pasta, una pasta, pasta con. Alla, ca oh, alla la carbonara con questo. Oh, Ottimo carbonara, meglio di così. Italiani, guarda qua. metto nel bancone avete bisogno di informazioni? Eh? spiaggia, allora, spiaggia. Beh, alla spiaggia belli mi mancava dei warride della paganella uh! This dude! Alright! Almost out! Almost! Huge jump! Huge one! Now right, let's e and film! Huge whips! Huge whips! Huge one! Huge whips with the boys! Nessuna ruota è stata maltrattata dopo questa whipata. Non dice niente. di oggi. Preoccupato? Un pochettino. Avevamo programmato di venire al lago col sole, eh, però ci siamo un po' dilungati e ormai al lago c'è solo ombra. <ride> oh, oh, oh. Ah. Stai dentro, stai dentro! Perché stai dentro? Ma va? Uh. Vai colocato! Oggi stiamo andando a Fai, ieri siamo stati tutto il giorno ad Andalo a girare, Molveno, Andalo e Fai sono connessi tra di loro quindi potete proprio girare tutte tra i posti Con un sole così non potevo che provare la nuova mascherina di X, ragazzi, poi con questo casco madonna raga Big combo Big big combo Ricordatevi sempre che c'è il link in descrizione per le mascherine X, ragazzi quindi fate dei buoni acquisti ragazzi. dell'orso ma qui è panoramico albi alla faccia sottolinei qua ragazzi è uno dei tre più difficili che ho mai provato cioè a livello di tecnicità è proprio è proprio zio andiamo qua siamo alti andiamo a mollare ah, no, ma nonna che tecnico qua ragazzi no oh, no oh, che stecca ho fatto ho fatto l'alboretata abbiamo trovato fai e viva! chi è che sta davanti? avanti? da tu salti? un botto? mi è dato pedalare mi sembra loca lui Che tirata minchia se la bici è tentata di legno e te la rimbalzo ovunque prego vada pure bel bambino fare quello grosso subito eh, per forza obvious di quello grosso dai Albi davanti a me vai molla molla molla ok vai molla tutto vai così che va bene ormai è un gradone per alboreto vero? si sì. rischi gomme bucate anche oggi non sono mancati ragazzi adesso andiamo al crankworks dell'alboreto ragazzi la pump track di andalo wow. Intanto che eravamo a girare abbiamo detto quali che incontravamo Ragazzi dopo alle 5 venite che siamo in pantra Ciao amico Ciao amico oh, Ciao amico Ciao vorrei Ciao che Ciao tutta Ciao tua. Ciao è Ciao amico È tutta colpa, tua. È vero, no. è tutta colpa di Ciao È Ciao amico Ciao amico Ciao amico Ciao eh Ciao amico Ciao amico Ciao Ho Ciao dei Ciao ragazzi! è un po' l'ingordo ragazzi eh, è questo eh. Aspetta, no. come qui vogliono flip come se fosse il miracolo sceso in terra vogliamo flip voglio sentirlo il flip eh questo <ride> casino qua che è al cranford quando si suonerà sì. eh? eh? Non so. sì, sì, sì. vogliamo avanti il barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue e come se barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue barbecue dopo cosa sta succedendo <ride> 180 dell'alboreto chiuso eh Della vita veramente brava allora, esatto. ragazzi applaudetevi, applaudetevi okay. da soli ragazzi allora pantrack vuota finalmente tutti i ragazzi sono là hanno incastrato l'alboreto andate eh, Ecco eh, me li abbiamo andati ragazzi è l'unico momento di pace cavolo ragazzi ci vediamo in un prossimo video venite a Paganella Perché? Lo vedete l'ospitalità è top salve salve salve salve, salve. salve. salve. salve. salve. salve. salve. salve.